buongiorno a tutti, grazie di essere venuti eh, io eh, sono un po' in difficoltà perché sulla monumentalità sugli alberi monumentali è già stato detto quasi tutto io avevo preparato delle bellissime immagini da farvi vedere, le immagini bellissime di Andrea Scardova e, per chi è a casa questo sarà possibile per voi sarà un po' più difficile magari cerco di darvi qualche indicazione eh, visto che tutti avete il libro tra le mani potrete se volete seguire eh, sono molto contenta di essere qua a presentare questa pubblicazione che appunto, come già stato detto, più ehm, raccoglie il frutto del lavoro di una campagna di documentazione fotografica che è durata circa due anni. Eh, All'uscita nel dicembre 2017 dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia per la nostra regione, naturalmente noi ci siamo concentrati ovviamente su quelli, ehm, ci siamo posti l'obiettivo di valorizzare questo patrimonio verde importantissimo, ehm, pressoché mh, sconosciuto per i non addetti ai lavori, eh, molti di questi alberi eh, degli alberi monumentali d'Italia non godevano già di un riconoscimento regionale eh, di una tutela regionale circa due terzi di questi alberi non erano contenuti all'interno della banca dati degli alberi eh, tutelati dalla regione e quindi mh, per tanti eccetto gli addetti ai lavori naturalmente, degli emeriti sconosciuti, ehm, ma con una caratteristica di monumentalità di un livello superiore a quelli che invece conoscevamo a livello regionale, per cui era doveroso per noi eh, trovare forme per farli conoscere e valorizzarli. Ehm, su, dicevo prima sulla monumentalità è già stato detto tanto, volevo fare solamente alcune riflessioni aggiuntive, eh, normalmente il concetto di monumentalità nell'immaginario comune è associato alle dimensioni, ma qui in questa sede è già stato detto che hanno eh, tanti hanno anche altri valori oltre a quelli della, della grandezza, eh, sono intanto delle piante molto rare, perché eh, potenzialmente ogni albero che, che nasce, che, che germina, potrebbe diventare monumentale, ma veramente pochissimi riescono a raggiungere queste dimensioni perché si devono misurare con un ambiente non sempre eh, favorevole per lo sviluppo. E poi eh, l'albero si deve misurare anche con le relazioni che dovrà eh, affrontare con noi, con gli uomini. Gli uomini si rapportano in genere alle piante con un atteggiamento utilitaristico, cioè si, si preserva e si favorisce quello che in un, certo in un certo qual modo ci dà un ritorno utile per la nostra vita e in, per, per i nostri parametri diciamo e molto spesso gli alberi eh, sono stati sfruttati per ottenerne delle, dei prodotti o alimentari o di altra natura, legname, per ottenere dei servizi, diciamo, e nel momento in cui non ci servono più, eh, molto spesso vengono, vengono eliminati. Non a caso, gli alberi monumentali di cui possiamo godere, che eh, al momento appunto siamo riusciti a tutelare, eh, si trovano o nei parchi storici, dove sono stati piantati eh, tanto tempo fa con degli obiettivi appunto mh, di portare eh, bellezza e eh, ombra, eh, migliorare e eh, costruire un bel giardino piacevole per eh, famiglie facoltose. Eh, che potevano appunto usufruire eh, di queste situazioni e in questi casi naturalmente sono stati protetti e valorizzati, spesso a scopo privato purtroppo, eh, oppure in contesti urbani sono stati posizionati nei giardini oppure nei, nei grandi viali ma laddove eh, si trovavano in posizioni scomode per le nuove urbanizzazioni o per processi produttivi eh, anche di tipo agricolo Mm, nel passato non ci sono state remore nel disparsi di alberi che magari avrebbero potuto avere un futuro glorioso in termini appunto di, di monumentalità. Sono rarissimi, sono grandi e questa forse è la caratteristica più facile da percepire in un albero monumentale, la, le dimensioni. E sono attempati, questo è già stato detto naturalmente, per raggiungere dimensioni di questa portata devono poter vivere a lungo ma eh, sono attempati, cioè vecchi, quindi sono grandi ma sono anche fragili eh, e quindi eh, deve passare anche il concetto che comunque un albero monumentale va salvaguardato ma non può essere eterno e quindi anche rispetto a, eh, a moti di, diciamo, eh, fortemente motivi di protezione a oltranza di alberi che magari si trovano in situazioni dove creano pericolo o veramente diventa difficile eh, il mantenimento in certi contesti eh, molto antropizzati, eh, dobbiamo valutare anche la possibilità che non sia possibile conservare. Naturalmente bisogna, bisogna fare l'impossibile, eh, però può capitare non sono eterni anche perché sono alberi vecchi, è già stato detto, e sono alla fine eh, del loro ciclo di vita molto spesso, quindi sono dei soggetti fragili eh, che possono ammalarsi, possono avere problemi di staticità e non sempre questi problemi sono risolvibili. Quindi sono sì dei monumenti, ma essendo dei monumenti vivi, sono dei monumenti che devono, essere, eh, devono trovare un loro equilibrio eh, con, con l'intorno e, e anche con la, devono convivere con, eh, con anche altre esigenze eh, sono anche eh, monumenti eh, molto esposti eh, ai problemi di natura climatica eh, noi per esempio eh, è già stato detto che nell'elenco del 2017 gli alberi monumentali d'Italia erano, due, erano, erano 107 e che oggi sono 103 io eh, ho voluto fare un necrologio degli alberi che abbiamo perso, degli alberi monumentali d'Italia che abbiamo perso. Mi dispiace che eh, non riesco a mostrarvi le immagini, ero riuscita a recuperare un'immagine per, per ciascuna di queste piante, e, mh, però ve li voglio citare perché fino a qualche anno fa facevano parte di questo elenco e, e avevano un'esistenza importante per i contesti in cui, in cui si trovavano. Abbiamo perso questi quattro alberi, il cedro del Libano che si trovava al, ai giardini Margherita di, del, della città di Piacenza, questo albero è stato, ehm, si è schiantato nell'inverno scorso a seguito di una grossa nevicata. E abbiamo perso una roverella che si trovava a Bobbio eh, se aveste potuto vedere eh, la presentazione della dottoressa Canini l'avreste potuta vedere eh, sdraiata per terra, praticamente una tromba d'aria, la sradicata eh, e appoggiata tal quale integra... Eh, dove, dove vegetava, eh, io e Andrea Scarba abbiamo avuto l'avventura di poterla fotografare ancora in piedi perché è stata una delle prime piante che siamo andati a verificare e quindi ehm, purtroppo non ho messo le stesse, le, i necrologi sul libro perché il libro è stato dedicato alle piante che esistono oggi però ehm, chi è a casa può vedere in basso a sinistra la roverella eh, ancora in piedi eh, il terzo albero che volevo citare è un pioppo bianco che si trovava a Baricella, eh, in via Giovannini, eh, in questo sito i pioppi tutelati erano due, due pioppi bianchi, entrambi a, a breve distanza, eh, uno è ancora, eh, è ancora vivo e lo potete vedere nel libro, nella, nella parte dedicata alla provincia di Bologna naturalmente, e l'altro nell'immagine, lo si vede sullo sfondo, al momento è un tronco eh, rinsecchito alleggerito delle branche laterali ancora in piedi finché resiste è in mezzo a un campo e quindi eh, ci si può permettere di lasciarlo in piedi eh, quando crollerà non, non procurerà danni a nessuno il, il quarto albero eh, deceduto diciamo così, è un olmo campestre che si trovava a Castelnuovo Rangone questo albero è morto per una patologia eh, la grafiosi che ha praticamente decimato eh, la maggior parte degli olmi della regione, in particolare quelli di grandi dimensioni. Questo era un albero enorme ma non ha potuto resistere a questa malattia. Una notizia che mi è stata data oggi è che abbiamo perso un altro albero monumentale d'Italia questo invece c'è nel libro perché fino a qualche giorno fa era ancora in piedi ed è una roverella che è in provincia di Bologna eh, che si, trova, si trovava a Dozzano Emilia. Non ho notizie eh, dei motivi del, della caduta dell'albero. Poi avevo preparato qualche tabella con dei dati che però avete già sentito, la ripartizione sulle province, la ripartizione per specie qui in Sorvolo eh, sul concetto di monumentalità volevo dire ancora qualcos'altro eh, la monumentalità è quindi un, altri, un attributo multidisciplinare abbiamo gli aspetti naturalistici la rarità botanica ma, eh, ma abbiamo eh, l'architettura vegetale dell'albero eh, l'età abbiamo detto l'età eh, che normalmente supera eh, sicuramente supera il centinaio d'anni, molti alberi hanno centinaia e centinaia d'anni è stato già detto eh, è stato già Accennato al cipresso di San Francesco, che è valutato essere l'albero più vecchio della nostra regione, è stata stimata un'età di 800 anni perché eh, si narra eh, che sia stato piantato dal santo in persona. E, e quindi l'albero dovrebbe essere coetaneo alla struttura, alla costruzione del convento all'interno del quale è ospitato. E, e spesso gli alberi monumentali hanno anche un valore identitario per il territorio, come appunto anche questo cipresso, ma tanti altri rappresentano delle storie. Eh, fondamentali, importantissime per il territorio locale e quindi c'è un'affezione particolare della comunità nei loro confronti eh, che mh, vede nell'albero la propria storia, le proprie radici. Il pregio paesaggistico dell'albero qui è stato già accennato e che è contemplato dal, dal codice eh, dei beni culturali e eh, e eh, più genericamente ogni albero mh, di questa portata ha, poi si porta dietro un valore storico culturale ci racconta delle tradizioni che eh, diciamo travalicano le singole generazioni umane l'albero vivendo l'albero monumentale vivendo centinaia e centinaia di anni traghetta eh, storie e tradizioni culture, eh, modi di vivere eh, da una generazione all'altra e quindi l'albero, se lo sappiamo leggere, ci racconta del nostro passato e ci racconta anche di come si è trasformato il territorio eh, cambiando l'uso del territorio, anche eh, modificandosi col modificarsi delle urbanizzazioni. L'albero è spesso legato anche a delle tradizioni religiose. E, e qui nella mia eh, presentazione avevo pre preparato un paio di immagini che testimoniavano proprio questa, questa propensione, questa attitudine. Allora se voi volete andare a vedere eh, in provincia di Bologna eh, l'acero di Madonna dell'acero, del santuario di Madonna dell'acero che credo, eh, per chi abita a Bologna è un'istituzione insomma tutti conoscono questo santuario è il più importante dell'appennino bolognese eh, nel sagrato eh, campeggia un acero per la verità, eh, allora siamo a pagina 87 per la verità piuttosto malmesso ma eh, viene attribuita a questa, a questa pianta un'età di 500 anni e, e tutto il territorio praticamente associa il santuario a questa pianta. Della pianta è rimasta una piccola parte della chioma, una branca portante, il resto è stato tutto perso, eh, ma viene tenacemente conservata con una specie di stampella, una struttura in legno che sorregge questa pianta, che sicuramente si, eh, questa branca che sicuramente si sarebbe già schiantata. E l'altro esempio era quello sempre del cipresso di San Francesco, qui se volevate vedere un'immagine è in fondo al libro a pagina 254 eh, e si vede anche in questo caso una struttura, in questo caso metallica, che sorregge la pianta che è già parzialmente disseccata, su, per una, me una metà della pianta eh, non è più vitale, eh, l'albero si è inclinato ma viene sorretto e resiste nonostante, nonostante l'età. Eh, ecco sul, eh, ancora un paio di osservazioni. Scusate sul discorso della monumentalità, volevo dire che la, mon la monumentalità è un concetto potenziale, non è un dato di fatto assoluto e eh, definitivo. L'albero abbiamo detto un essere vivente che, che, si che evolve nel tempo e che si confronta con le situazioni ambientali. E, e con le condizioni nelle, con le quali viene gestito. Eh, si ammala, può morire, quindi le liste degli alberi monumentali d'Italia, è già stato detto, possono, eh, eh, dalle liste possono essere depennate alcune piante perché possono morire, nuove piante verranno inserite, la natura comunque garantisce ad ogni albero la possibilità di diventare monumentale. È l'ambiente e l'uomo che possono condizionare questo processo. Eh, proprio per mettere a fuoco quelle che potrebbero essere le condizioni ideali per eh, permettere ad un albero di diventare monumentale di qui a qualche secolo, eh, ehm, l'Università di Padova ha studiato e eh, messo a punto un progetto che si chiama Progetto 400, eh, che, sta punto, diciamo che eh, si è avviato da un paio d'anni. Eh, arriverà a compimento fra generazioni e generazioni di, eh, di uomini speriamo che ci sia una continuità eh, su questo progetto ma l'obiettivo sarebbe proprio quello di traghettare qualche albero giovane piantato di recente in condizioni che si suppongono ideali per questa evoluzione per divenire monumentali, e portarlo a, appunto, a divenire monumentale fra qualche centinaio d'anni è un progetto decisamente ambizioso, però è molto stimolante e vedremo come andrà a finire. Di fatto le conoscenze tecniche che oggi abbiamo per la gestione degli alberi, dei grandi alberi, sono ormai molto evolute, ci permettono di rapportarci a loro in un modo rispettoso. E quello che manca forse è proprio la dimensione culturale, l'orizzonte culturale eh, idoneo per poter approcciarci all'albero, intendo come comunità naturalmente, per poterci avvicinare all'albero con un, un atteggiamento rispettoso. Questi due fattori, le conoscenze tecniche e diciamo un'evoluzione culturale che poco alla volta si produrrà, c'è cioè questo libro è un piccolo mh, chicco che ehm, buttiamo in quel senso, insomma, mh, su quel percorso, ehm, potrebbero eh, essere, ehm, potrebbero garantire la possibilità di avvicinarci agli alberi eh, in un modo etico che tenga presente il fatto che gli alberi sono degli esseri viventi e che, come tutti gli esseri viventi, hanno delle mh, esigenze di vita, hanno dei bisogni e nella misura in cui conosciamo questi bisogni e li vogliamo rispettare, sicuramente diamo un futuro a questi alberi. Ehm. Eh, ecco, e un'altra osservazione che volevo fare sempre sulla monumentalità, eh, l'ultima generale, è questa: eh, negli elenchi degli alberi monumentali d'Italia, ma anche in quelli regionali, i grandi assenti sono le specie, frutti, le specie frutticole. Praticamente, eh, poiché è facile pensare alla monumentalità in senso di dimensioni, probabilmente gli alberi sono stati cercati laddove vediamo dei degli alberi molto grandi, dove è più facile riconoscerli proprio per questa caratteristica che è quella più facile da percepire. In realtà, ehm, in, in un'ottica diciamo di integrazione di, di, di questo riconoscimento al mondo vegetale, eh, di questo riconoscimento della monumentalità del mondo vegetale, ehm, noi dovremo valutare anche le dimensioni della pianta rapportate alla propensione di crescita della singola specie. E allora nella mia presentazione a questo punto vi facevo vedere l'unico pero dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia per la nostra regione ed è il pero di Lama Mocogno che trovate, se volete vedere, in provincia di Modena a pagina pagina 154. Allora questo è un pero che è alto quasi 16 metri e ha una circonferenza del tronco di 200, due metri e mezzo. Per un pero sono dimensioni enormi. Noi siamo abituati, eh, se pensiamo appunto a specie frutticole, pensiamo ai peri, siamo abituati alle piante eh, sfruttate a scopo produttivo. Eh, è chiaro che queste piante non hanno un futuro nell'ottica della monumentalità vengono potate molto pesantemente perché lo scopo è quello di, di farle produrre molto e, e in te, insomma e in un arco di tempo abbastanza limitato poi quando cominciano a, do, a non essere più eh, super produttive oppure cambiano i gusti del mercato l'epilogo è, è la morte dell'albero viene eliminato però sul territorio esistono alcune piante, che sono a questa, piante frutticole che sono sfuggite a questa logica, magari perché si trovavano in contesti marginali rispetto alle produzioni o alle espansioni urbanistiche, diciamo anche questo. Eh, e che hanno potuto trovare le condizioni ideali per crescere secondo la loro propensione naturale eh, e questo non è un esempio ma è l'unico che è stato rilevato eh, all'interno del nostro elenco anche tra gli alberi monumentali regionali soltanto due peri io sono abbastanza afferrata sui peri perché ho fatto un lavoro specifico eh, su questa specie, però ho guardato anche dei meli, per esempio, non ce ne sono. Eh, ma sul territorio esistono tante piante che possono avere queste caratteristiche. Eh, dieci anni fa la Regione Emilia-Romagna ha, ha, ha fatto con l'aiuto dell'Associazione della, dell Patriarchi, eh, si chiama Patriarchi della Natura in Italia, scusate, ehm, ha fatto un censimento su tutto il territorio regionale eh, che è ehm, scaturito nella pubblicazione di due volumi, chi a casa li vede, ho mh, fatto una fotografia alle copertine, ehm, anche questi, come nel nostro caso, ehm, pieni di schede eh, relative al censimento di alberi da frutto di varie specie e, mh, tutte piante che sono molto interessanti per le dimensioni anche per il valore eh, storico e culturale che, che rivestono e arriviamo alla nostra pubblicazione questa, pubblica okay, questa pubblicazione come dicevo eh, non vi farò vedere le immagini quello, ormai quello che dovevo dire l'ho quasi finito però avevo una bella carrellata di immagini questa pubblicazione come dicevo raccoglie il frutto del lavoro di due anni eh, è stata realizzata a otto mani, eh, io e Carlo abbiamo curato i testi e come è già stato detto Andrea Scardova, che ringrazio tantissimo, ha fatto le foto e Gianna Daniele ha fatto, ci ha aiutato a fare la cartografia. Eh, non è un libro scientifico, è un libro eh, divulgativo, è un libro che vuole raggiungere un pubblico più allargato possibile per, far passare, per cominciare a far passare eh, l'interesse e conseguentemente l'amore per questo patrimonio, eh, attraverso la conoscenza passa poi anche la voglia di tutelare il patrimonio quando non conosciamo una cosa non ci rendiamo conto eh, di quello che abbiamo attorno e che magari anche stiamo perdendo o che magari maltrattiamo senza, anche inconsapevolmente, senza rendercene conto. Quindi l'obiettivo è sostanzialmente questo. I testi, oltre a qualche indicazione per eh, riconoscere la pianta, sapere le caratteristiche botaniche, ma veramente di base di queste specie, sono concentrati soprattutto eh, sul valore che la pianta che, che le singole piante hanno eh, come dicevo prima, come elemento identitario per il territorio come contributo a disegnare il paesaggio nel quale si trovano di dare un, abbiamo cercato di dare un'interpretazione del perché quella specie in quel posto preciso eh, abbiamo recuperato laddove era possibile eh, informazioni della storia della singola pianta e delle comunità che ci hanno vissuto attorno a volte non era possibile perché alcuni alcune piante nascono in mezzo ai campi, non, non riusciamo neanche a spiegarci come mai si sono salvate dall'evoluzione eh, grandissima che c'è stato nell'uso del territorio, però alcune ci sono riuscite, quindi non abbiamo informazioni precise per quella pianta, ma riusciamo a contestualizzarle con in quel paesaggio. Eh, e abbiamo recuperato ehm, storie collegate alle, devo alle devozioni religiose, ai miti, alle leggende, ehm, citazioni letterarie, insomma, e ci si può, cercando eh, informazioni, guardandosi attorno, si può arrivare a capire quanto importanti sono gli alberi per noi in tutti gli aspetti della nostra vita, non solo per eh, in, diciamo, le materie prime che ci possono fornire. Eh, in campagna, per esempio, in Molte corte coloniche era facile trovare un grande albero eh, ad ombreggiare la casa e il cortile, eh, ma aveva un significato importantissimo per la famiglia che abitava in quella, co in quella corte colonica. Eh, permetteva, per esempio, di superare la calura estiva, dava ristoro a uomini e animali in estate, eh, ma questo è un modello che eh, si ritrova eh, ovunque nelle nostre pianure, quindi, insomma, era una tradizione radicata e, e in genere sono sempre quelle due o tre specie che ricorrono, eh, il pioppo, eh, a volte l'olmo ehm, e così via. Insomma, Abbiamo cercato di dare una, qualche, una lettura di quello che trovavamo sul territorio. E poi avrei avuto un sacco di immagini da farvi vedere, ma non sto neanche a segnalarvele sul libro perché poi eh, ve le guarderete con calma singolarmente. Volevo soltanto concludere, se ho ancora due minuti, ehm, con un'osservazione eh, sul discorso della monumentalità. Eh, allora eh, la monumentalità abbiamo detto sta anche nel significato eh, che può avere l'albero per la comunità al di là della sua grandezza al di là della sua bellezza eh, e per eh, mh, il simbolo che a volte viene a rappresentare in quel contesto volevo portarvi due esempi velocissimi uno mh, non è del nostro territorio ma secondo me è molto bello, il platano di Anna Frank. Eh, Anna Frank eh, vedeva dal suo rifugio ad Amsterdam un unico elemento naturale, da, da una finestrina dalla quale riusciva a guardare fuori vedeva un unico elemento naturale che erano le fronde di un platano che stava dietro, eh, dietro l'edificio nel quale appunto la sua famiglia si era rifugiata e nel diario ricorre. Eh, mi sembra almeno tre volte parlando, eh, il, la citazione di questo platano che le dava sollievo le dava un momento di, di evasione diciamo allora, eh, Nel 2005 questo platano era ancora in piedi e l'associazione Anna Frank ha riprodotto tante piantine eh, dai frutti di questo platano e le ha eh, regalate eh, a istituti scolastici di tutta Europa, gli, agli istituti scolastici che portavano il nome di Anna Frank. Tre anni dopo il platano si è schiantato. Eh, e quindi insomma eh, in tutte queste piante che si sono disseminate eh, in vari paesi d'Europa c'è questa continuità di un messaggio importante che continua ad avere un valore per la comunità di Amsterdam, ma, ma di tutti noi che abbiamo vissuto la tragedia della guerra eh, eh, e tramite il diario di Anna Frank eh, insomma, eh, la, abbiamo conosciuto anche il risvolto umano eh, di grande sofferenza che, che ha provocato questa cosa nelle singole famiglie, ma in quelle piantine continua ancora il messaggio di Anna Frank a, ad arrivare ai ragazzini delle scuole che, che l'hanno ricevuto. Il secondo velocissimo ci riguarda, e, Allora è, si tratta di un pero, ancora una volta, un pero ornamentale che si trovava ai piedi delle torri Gemelle a New York eh, è stato praticamente mh, sommerso e massacrato dal crollo delle torri eh, nel 2001, l'11 settembre, eh, con l'attentato, però a distanza di un mese è stato ritrovato ancora vivo. Eh, e subito su questa pianta si è catalizzata eh, l'idea di tutta la comunità new come un simbolo di rinascita e quindi una grossa speranza della, eh, della possibilità di vita di questa pianta la pianta è stata ehm, eh, asportata dalla sede in cui viveva è stata portata in un vivaio dove eh, è stata curata per nove anni eh, e poi si è ripresa è stata rimessa eh, là dove vegetava prima quindi oggi si può andare a vedere questa pianta che ha, si è caricata di questo simbolo importantissimo eh, per tutta la comunità figli di questa pianta eh, sono stati riprodotti da new york e uno di questi piccoli alberelli è stato regalato alla, al comune di bologna l'anno scorso ed è stato piantato eh, a conclusione delle cerimonie della strage del 2 agosto e alla presenza del vice sindaco di Bologna e di Paolo Bolognesi, il presidente dell'Associazione dei caduti del, delle vittime del 2 agosto. E, e quindi lo possiamo andare a vedere anche noi, anzi vi invito ad andarla a vedere, dentro il giardino che Bologna aveva dedicato all'11 settembre 2011. In un, è stato regalato in una sorta di... Eh, gemellaggio è una parola un po', un po pomposa insomma di, in una sorta di riconoscimento di un destino tragico eh, che ci accomuna con la comunità di New York e nella mia presentazione c'è una foto di questo alberello scattata quattro giorni fa vi invito, invito tutti ad andarlo a vedere anche questo secondo me è, è monumentalità di un albero grazie